la rivelazione nella carne di nostro Signore Gesù Cristo e, diciamo, l'ambiente nel quale lui ha operato e l'ambiente degli agiografi del Nuovo Testamento. Allora, secondo Sanedrin 10, che è un testo fondamentale che sanno anche i bambini, eh, bimbi di Israele intendo, è un testo talmudico importantissimo, tutto Israele, parteciperà al Olam Mabba, al mondo futuro, senza specificare se sarà temporale, metatemporale, perpetuo, terreno, immanente, trascendente. La sentenza è così. Quindi tutti gli israeliti, secondo eh, questa idea partoriti in ambito rabbinico farisaico, cerco di essere precisi perché, preciso perché così potete già entrare sedimentare dentro di voi questa, questa conoscenza, tutti fanno parte del mondo a venire, ecco loro dicono l'olama lo ba, salvo chi esplicitamente fino in fondo rinneghi l'alleanza quale? Per i cumranici l'alleanza ovviamente con Abramo, ma soprattutto con le varie fazioni che aspettavano di Quanim, chiaramente, avversi al Tempio, avversi ai loro connazionali, potrei dire anche parenti di sangue, perché è la stessa casta all'interno della stessa tribù, e quindi per loro è l'alleanza di appartenere all'Assemblea dei Santi i Figli della Luce che si fonda sull'alleanza di essere dei figli di Abramo. Per i farisei invece chi proprio fin in fondo, fin in fondo, fin in fondo rinuncia all'alleanza con Abramo. Quindi la Quanut chiede un livello di santità superiore. Sono due le alleanze, che loro chiamano nuove ed eterna. Perché? Perché Geremia, il Cohen, disse questo come profezia. E loro erano convinti di viverla all'epoca di Gesù. E in parte è anche vero, perché poi Gesù è venuto davvero. Possono essere i, i, i pagani dei tzadikim? Attenzione, tzadikim cioè giusti? Eh, fino a una certa epoca direi che sì, in due modi, rimanendo goim e partecipare, fare, vivere le sette mitzvot dell'alleanza dell noachida o noachida, con la D o con la C uguale, lo troverete così nei, nei vari commentari, per altri, tipo i farisei, dico farisei perché è l'unico partito che poi è rimasto dopo la distruzione del Tempio, e sono rimasti loro, no? E quindi tutto il rabbinismo, quindi tutto il canone della Torah, e quindi tutta la, la, la Mishnah che poi dopo è stata poi messa per iscritto a Gerusalemme, tra virgolette, che poi non era Gerusalemme, era la Galilea, anche se si chiama tal modo di Yerushalayim, e l'altra più corposa, quella di Babilonia, no? nella diaspora babilonese. Quindi per loro, per i rabbini, il goi poteva aderire ad Amisrael, cioè convertirsi fare il, il ghiur, sostanzialmente, fare il giur. e in quel caso sarebbe stato considerato Amisrael, e quando fosse uscito Sefre, avrebbe dovuto dire ben Avram Avinu, cioè figlio del nostro padre Abramo. Invece un ebreo di nascita dice il nome di suo padre, ben Yohanan, ben Zechia, quello che è. Dopo il 70 sparisce. Riprenderà molto più tardi, ma a noi non interessa più, perché a noi non interessa il periodo di Cristo, cento anni prima e cento anni dopo, di nuovo con i Yurim, di nuovo con, con i convertiti, eh. Nel Nuovo Testamento troveremo anche la figura dei timorati che erano dei pagani che vivevano insieme agli ebrei con la legge di Israele ma avevano vergogna, avevano orrore, avevano il rifiuto della Berit Milà, cioè dell'alleanza dell con la circoncisione e questi venivano accolti fraternamente con grande carità da parte delle varie sinagoghe in Israele e nella diaspora e furono i primi a essere contattati questi qua per, es per esempio dall'Apostolo Paolo che è vero che va dai gentili ma se ci fate caso parte sempre dalle sinagoghe. e c'è sempre quella par parolina no? o liberti, no? I liberti oppure proseliti che sono ebrei tutti gli effetti ex goim e poi timorati partiva da lì scatenando poi la gelosia ovviamente dei nativi cioè dei nati ebrei Altra cosa, chi mh, viene visto male tra i figli di Israele e rischia di non entrare nel Olam Abba, questo generico Olam Abba, abituiamoci perché sono parole eh, a volte difficili da tradurre, perché Olam vuol dire mondo, vuol dire tempo, Abba che deve venire, che viene, solo che nella nostra testa il tempo che viene, il mondo che viene, il paradiso è con le nuvole, ma non è così, capito? Olam Abba. Generico, tempo, fetu, tempo Venturo o Mondo Venturo. Ci sono tre categorie che eh, all'epoca di Gesù sono state fortemente censurate e rischiano fortemente. Per gli, quelli di Qumran, per gli Enochiti, ve lo dico perché non, molti di voi non fanno il corso, eh, sono circa 10, 11, 12. Eh, perché lì c'è una sacralità, una purezza, una purità rituale che non è richiesto ovviamente dai farisei: eh, avere relazioni con la propria la, la donna mestruata, eh, far sposare la figlia più piccola, prima della grande, eh, rifiutarsi: vabbè, la circoncisione, quello lo sappiamo. Quella è una cosa proprio che ti estromettevano dalla comunità e quindi anche da Israele. Per gli, i farisei sono tre. Chi nega la risurrezione? Mi fermo subito, i sadducei, più che negarla, per loro non esisteva proprio. Però i sadducei, per i farisei, facevano comunque parte dell'Olamabà. Perché eh, erano comunque dei tzadikim, dei chahamim, erano dei Koanim, quindi erano dei giusti, dei saggi e dei molti, quasi tutti i sacerdoti, quasi tutti. E quindi a Gerusalemme, eh, non quelli di Qumran. Però chi non fosse stato, diciamo, di quella fazione, e dice: Ma non c'è la vita futura, non c'è la risurrezione. Rischiamo un bel po' perché Perché poi la, la vita pratica delle alakot, dei mitzvot che dovevi fare, alakot sono gli insegnamenti dei rabbini e, o biblici, dei roita dei rabanan, e, e che però ti insegnavano i rabbini. Tu perché a me dici: Ma se me ne frega tanto, finisci tutto qua. E rimane incentivato ecco, a farlo. Poi chi nega che la Torah non venga dal cielo. Ecco, chi negava che l'ispirazione divina, il fatto che Mosè è salito parecchie volte sull'Arsinai Arsinai per ricevere la Torah scritta e orale, Torah Pè, Torah nelle labbra, e Torah Catav, scritta, insieme a una corte di 70 presbiterò e zakenim, quelli che fanno parte no, del primo, secondo la tradizione ebraica, del primo sinedrio, chi nega questa realtà che è stata vista, osservata da eh, più di un milione di persone, questi qua dicono, allora tu non c'entri proprio niente con noi, anche ecco in questo senso. E poi c'è una strana frase, gli epicurei. Ora, premetto che non si... il termine epicurei scritto proprio così nel Talmud, però non sono gli epicurei come pensiamo noi della filosofia, diciamo un po' contrapposta allo stoicismo, anche perché l'epicureismo vero se ne parla molto ma si legge poco, perché... Epicuro eh, viene da ridere perché eh, una volta quando eh, i giornali volevano fare anche cultura c'era una terza pagina eccezionale, addirittura ci furono dei giornali che vendettero eh, l'arte di vivere eh, a mille lire, mi ricordo, con i giornali e fu il libro più letto di quell'anno lì, non mi ricordo se era il 76, 77, 75. Perché Epicuro non ha mai fatto, noi, per noi è considerato. Eh, così nella vulgata, no? per l'uomo della strada l'epicureo è quello che pensa di godersi la vita, fare bagordi, eh, invece lo stoico è quello, un cristiano antetempora, no? Quindi, eh, poi queste epistole strane tra Seneca, Epigrafe e Paolo che si danno ragione uno con l'altro, no? questo grande esponente dello, dello stoicismo nella Roma, nella Roma imperiale, ma di fatto Sempre ha sempre detto che l'uomo deve godere i beni leciti, non i beni illeciti, e visto che gli ebrei queste cose le sapevano, per la grande, e io penso che abbiano ragione, per la grande maggioranza degli specialisti Epicureo è sinonimo di min, singolare, minim, plurale, cioè l'eretico e perché no anche giudeo cristiano, comunque eretico in generale, cioè proprio quello che nega i fondamenti della fede, che ne so che Dio sia uno, che Dio sia immateriale, immateriale che, non, che non sia eterno, che non sia il creatore, Ecco, questo, chi nega queste cose oppure chi insegna addirittura contrario alla Torah, è questo è un min, quindi è considerato un epicurea, ecco, queste tre categorie per i farisei, ripeto, limitatamente ai farisei, limitatamente a, a, ai rabbini e di scuola farisaica perché queste sono sentenze che sono state redatte sicuramente dopo la distruzione non solo del tempio ma anche della, di, di Gerusalemme con Ravachiva e dopo l'edificazione di Elia, Elia capitolina. Quindi ehm, non sono esclusi gli Ameaharets, popolo della terra letteralmente. Quello che nel Nuovo Testamento Spesse volte vengono definite le persone eh, non istruite in Torah, il popolo, anche se, parentesi, Ochlon eh, indica anche un'altra categoria, quello che noi traduciamo le folle, no? è un'altra categoria, non è solo quella degli Amea Ares. Qual era la colpa degli Amea Ares che comunque rientrano come figli di Israele nell'Olam Aba, se, se non rimangono popolani senza istruzione? perché poi le istituzioni ce l'hanno perché sapevano tutti leggere, scrivere magari no, ma leggere sì, dovevano fare il Bar Mitzvah, dovevano quindi svolgere il minimo sindacale dell'importante dell vita religiosa ebraica, perché poi si vive concretamente H24, non è che si vive quelle ore e mezza, due ore in sinagoga di Shabbat, eh, attenzione, però la priorità non è, non è studiare la Torah, la priorità è vivere in maniera secolare e quindi quando si andava a fare discorsi di un certo tipo, non tanto teologici ma pragmatici, cioè per esempio quanti minuti deve lievitare il pane per poter essere mazà eh? che non sia camez, cioè lievitato, ah, 16 minuti, 18, cioè, questa gente non spera assolutamente niente, quindi rischiava di autoescludersi però di per sé l'appartenenza a, a questa fazione piuttosto eh, importante, piuttosto numerosa, non era di per sé esclusiva ad al, ad al Poi un'altra cosa, e concludo questo video che ormai è piuttosto lungo, poi ne faremo tanti di propedeutici, così dopo riusciamo a capire bene quando andiamo a fare le monografie, esiste una differenza piuttosto evidente anche se io sinceramente non vi so dire se ci sono delle scuole dietro o delle epoche con scuole rabbiniche particolari, perché ehm, francamente questo aspetto ehm, di scuole, su questo che adesso vi dico, no, non l'ho approfondito molto in questi 41 anni di, di, di studio, perché non è semplice, perché bisogna fare la datazione per, la, per avere la stratificazione dei testi del Talmud. E questo non è assolutamente facile, ci vuole un tempo, una pazienza incredibile. Poi se io l'ho fatto per voi, per quei 9, 10, 11, 12 maestri all'epoca antecedente Cristo dopo Cristo, mi eh, è, è più facile, capite? Mi è molto più facile. Ma la differenza che c'è tra chi pensa a una redenzione, una redenzione, eh, materiale, politica, eh, immanente, noi diremmo storica e non metastorica, sono due brutte parole, ma in teologia si usano che vuol dire qua o redenzione futura, detta in maniera banale, imparata. storica e metastorica, e tra quelli che pensano invece eh, al mondo a venire in senso metastorico, quindi c'è questa differenza, però quest non so, non lo so se sono due scuole. O sono due, proprio due modi di pensare della, della Rabbanut, quindi di, di, di questi grandi maestri, di questi grandi hahamim, tra il primo secolo avanti Cristo e il primo e secondo secolo dopo Cristo. Però di per sé esiste una differenza tra chi pensa a una redenzione eh, in questo mondo, in questo secolo, no? questa fedut, peduta secondo mettiate il dagesh o no io dico fedut perché ho sempre sentito dire così nelle sinagoghe quindi eccetera ecco eh, direi che per, per il primo per il nostro terzo video credo che di aver detto abbastanza vi saluto vi ringrazio se vi piace potete mettere un like fatelo girare e condividetelo e se per caso non vi siete non vi siete ancora iscritti che non costa niente ovviamente potete farlo, noi vi ringraziamo molto perché è un incoraggiamento, attivate la campanella quella grigia che vibra e, e grazie per il vostro inter interessamento. Ciao e alla prossima!